Ciao io sono Laura ed in questo video voglio darti alcune indicazioni per lanciare il tuo business online. Non voglio darti suggerimenti su come diventare ricco con internet, monetizzare i tuoi interessi e riuscire a guadagnare in automatico senza alcuno sforzo. Di questo è già pieno il web di pubblicità e di tanta propaganda. Io nella vita ho sempre pensato che per guadagnare bisogna innanzitutto lavorare, lavorare seriamente e con professionalità. Poi le cose arriveranno da sé. In questo video voglio quindi darti alcuni suggerimenti per creare il tuo business online. Sono dei suggerimenti di fatto non assolutamente diversi da quelli che dovresti seguire se volessi lanciare un business tradizionale. Punto primo, avere ben chiaro il prodotto o il servizio che vuoi vendere ed offrire. Può sembrare banale ma il più delle volte manca proprio la focalizzazione su ciò che si vuole offrire agli altri e c'è tanta genericità. Questo è un errore fondamentale come è pericolosissimo l'errore di pensare che qualunque cosa possa andare bene per tutti e in qualsiasi tipo di mercato, contesto e nei confronti di un qualsiasi tipo di pubblico. Il secondo consiglio che ti do è quello di valutare se il tuo prodotto può interessare a qualcuno e quindi se c'è effettivamente una domanda del tuo prodotto che può andare a richiedere l'offerta che tu in quel momento stai facendo. Questo perché? Perché non lanciare un business online semplicemente perché pensi che questa sia l'idea del momento, perché a te piace, perché ti innamori follemente della tua idea. Quando si parla di lanciare un'attività professionale, un'attività imprenditoriale bisogna partire stando con i piedi per terra, certo sognando, ma i piedi devono comunque star per terra ed è proprio per questo che devi valutare il terzo passaggio cioè che è quello di capire se c'è la possibilità di far incontrare all'interno di un mercato la domanda dell'ipotetico prodotto appunto con la tua offerta. Farla incontrare nel senso di capire se può essere effettivamente creata una strategia di marketing che possa portare dei risultati positivi perché eh, puoi anche avere un prodotto e un servizio, ma se non intravedi qual è la strada per far incontrare questo prodotto e servizio con un ipotetico pubblico di clienti, di acquirenti, è chiaro che il processo si interromperà al terzo passaggio. L'ulteriore aspetto che devi valutare è quello della concorrenza. Sì, di quello che fanno gli altri, i tuoi concorrenti, i tuoi competitor, ma non per andare a copiarli. Per capire se l'idea che tu vuoi sviluppare, il prodotto e il servizio che vuoi offrire, è un prodotto e un servizio che già altri stanno offrendo, o stanno o, proponendo in questo caso devi andare a vedere chi sono, che cosa fanno, da quanto tempo lo fanno, qual è il loro prezzo, che tipo di richieste hanno da questo punto di vista, andare a studiare nel minimo dettaglio i tuoi concorrenti perché eh, quando si lancia uh, un business che sia un business online o tradizionale bisogna eh, innanzitutto capire dove si può arrivare, che fetta di mercato rimane a disposizione perché ci sono settori nei quali arrivare secondi o terzi significa semplicemente arrivare per ultimi. L'ulteriore passaggio che dovrai fare è quello di valutare dal punto di vista economico la tua idea e la tua operazione. Quindi avere un business plan che identifichi quali sono i costi, qual è l'investimento necessario per portare a compimento tutti i passaggi del tuo progetto e quali saranno gli ipotetici ricavi con degli obiettivi a medio e lungo termine nel tempo. Alla fine, ma solo alla fine, quando avrai chiari tutti questi elementi, potrai andare a pensare a quali sono gli strumenti per portare avanti il tuo progetto. Grazie. Perché ti dico questo? Perché il più delle volte capita che il processo sia completamente invertito. Le persone credono che sia il sito web o il social del momento, oppure un'altra strategia o azione o strumento che possa poi effettivamente determinare il successo della loro idea. Mentre invece non è così. Pensare di vendere online e partire da come faccio il sito web è l'idea peggiore che tu possa avere. Prima devi capire, sono strutturato per vendere online? I miei prodotti e i miei servizi sono vendibili online? avrebbero un mercato, eh, il prezzo al quale io li voglio vendere è un prezzo sostenibile, sono strutturato per la logistica, le persone mi conoscono, il mio brand è un brand noto oppure sto partendo da zero e se parto da zero devo puntare subito alla vendita oppure devo puntare prima a rafforzare la mia identità tanto da farmi conoscere e far fidare di me un ipotetico pubblico, ecco questi sono tutti i ragionamenti che devi fare preliminarmente tante tante volte ci è capitato di eh, parlare con imprenditori o con ehm, aspiranti imprenditori che magari ci contattano perché hanno già messo su tutto il progetto hanno fatto il sito hanno aperto le pagine facebook hanno fatto eh, tutti i social che potevano fare e poi alla fine si rendono conto che non vendono niente oppure che nessuno li contatta perché questo perché quando gli vai a chiedere ma hai studiato il tuo mercato perché questa tua idea tu pensavi potesse effettivamente andare in porto? Quali sono i costi e gli investimenti che hai eh, pianificato? Nessuno ti sa dare queste risposte o perlomeno nessuno, nessuno di quelli che ti fanno la domanda che è quella relativa all'intervenire nella strategia dopo che hanno scelto gli strumenti. Quindi a conclusione fondamentale ricorda che prima c'è il processo di pianificazione, decisione e valutazione e solo alla fine dovrai scegliere qual è lo strumento al quale affidarti per fare portare a compimento la tua strategia di marketing. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o condividilo. Se invece hai necessità o voglia di avere un confronto con noi sotto questo video trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita.